crescere all'infinito e per fare questo dovevamo consumare consumare ogni giorno di più e correre correre non ci potevamo fermare Frank che noi eravamo delle tigri ruggenti del consumo e continueremo ad esserlo finché siamo vivi Frank ricordatelo Genti dei tigri ruggente? quali tigri ruggenti? Quali. eh! Non mi ricordo nemmeno da quanto tempo è che siamo ridotti così, tigri ruggenti. <ride> Cosa? <ride> allora, torneremo a lavorare, per consumare, per lavorare, per consumare, per lavorare, per consumare, per lavorare, per consumare, per lavorare, per consumare. Torneremo a crescere, Frank. A crescere. A crescere all'infinito. Fa bene anche al pancino. Fa digerire il corruttino. Raffaele, bevi bene. Vedi bene. Vedo! Altissima. Altissima! Purissima! Levissima! Funziona, funziona. Liscia gassata o ferramente. Funziona. Guarda qua che cosa un San Pellegrino è un'aranciata esagerata. Bevi bene, vivi bevi bevi in forma. Questo è un bicchiere dell'acqua che preferisco, mi libera dalle scorie e dai liquidi ah, in eccesso. Ma è scusate, Vai dalla fermando. sua purezza incontaminata. Un grande entusiasmo. La macchina si mise in moto e cominciamo ad accapparrarci i fonti e sorgenti un po' in tutto il mondo. Certo, Frank, che dietro alle nostre bottiglie di acqua non c'era solo l'acqua. Perché va bene, l'acqua sgorga così, libera e gratuita da una sorgente, da un'enorme quantità di gas serra, pensa Frank che solo per produrre le bottiglie di plastica che avrebbero contenuto la nostra acqua, solo in Italia, a noi occorrevano 365 tonnellate di plastica l'anno, mille tonnellate di plastica al giorno solo per le bottiglie d'acqua, dall'imbottigliamento al rivenditore, dal rivenditore a un altro rivenditore, poi a un magazzino che la vendeva a un altro magazzino, insomma, alla fine quando ti arrivava in mano una bottiglia d'acqua, poteva già aver percorso mille chilometri Frank, era bellissimo e nessuno ci rompeva i coglioni Frank, era uno spasso <ride> del nostro bene amato paese Frank le cose si devono rompere per fare posto a delle altre cose nuove che le sostituiranno Frank. questa è la regola ma ti ricordi che risate che ci facevamo per esempio dopo un terremoto un'inondazione, un naufragio la distruzione di una città, era tutto da ricostruire, ci divertivamo sempre, io per esempio quando andavo in macchina, sta velocemente, eh, e che si, si butta via l'incarto, si, si sgranocchia velocemente, si scioglie in bocca, e si ingerisce e ti va nel sangue, ti dà la forza per affrontare questa radiosa mattinata. Eh, io... Anche senza scartare, Una cosa che si prende si, si, si <ride> Gli scatoloni di ferro dentro dei pezzi di cadavere in, in gelatina, che poi con un cucchiaino si possono mangiare veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, Oppure il gelato, il gelato tutto variegato alla marrena con cioccolato fondente e granella di mandorla. Il gelato più intrigante che c'è, George! Il gelato più intrigante che c'è è venuto il dare Come li chiamavamo noi quelli che avevano fame? Morti di fame, morti di fame appunto. Un <ride> fa eh? boh, nel culo, non pigliavamo con gli avevano fame. Noi non avevamo fame, noi avevamo sentimenti più alti, più nobili. Per esempio, interi scaffali pieni di pezzi di carne per tutti i gusti. Eh? fette, fettine, bocconi, bocconcini, cosce, soccosci, cuori, fegati, fegatelle, trippe, lingue. Noi ci facevamo il tre party, lo buttavamo tutto nella monnezza. Tutto nella monnezza e via con nuove vaschette, nuovi pezzetti, lo scaffale deve essere sempre pieno e di roba fresca. Sempre, tutti i giorni. Dovevamo far posto ai migliaia e migliaia di ettari di coltivazione intensiva di mais e soia geneticamente modificati. La base dell'alimentazione dei nostri animali, dei nostri scaffali. Che di qual monte? Che cosa c'era dietro? C'è la corruzione, no? È ovvio. No, e no, no, no Fred. che domande mi fai? Io dico dietro a un hamburger, per esempio. Tito, Ormoni della crescita. Tutti nel pastore. Ma poi, ma poi tutto quello che trovavamo a buon mercato. Scarti dell'industria, rifiuti tossici delle distillerie, eh? acque nere bollite del lavaggio dei macelli, nel pastone. Oli esauti di motori, nel pastone. Cartone, nel pastone. Cadaveri di animali che non reggevano a questa dieta, nel pastone. Che in un secondo momento avrebbero dato grandi problemi all'umanità intera. Ma noi non potevamo sapere, non potevamo sapere. Avremmo potuto intuire, potuto... ma non potevamo pensare a tutto noi caro eh, no, eh. eh, eravamo troppo impegnati a riempire i vostri scaffali dei supermercati e i nostri conti in banca. No, un problema diverso, Frank. Io. Mi sento solo, Frank. Oh, Ci sono qua io? No, no, no, no, no, no, non è questo, no, Frank. È che io ero abituato proprio a un altro stile di vita. Io, Frank, non per vantarmi, ma io avevo 15.000 amici, Frank. Tutti su Facebook. Quindi, no, qui... Lo sai che forse non è né cinese né indiano? Ma <ride> questo... Lo sai che cos'è? Che cos'è? un anarchico e ti voglio che vogliono vivere sugli alberi ah, Vuoi andare a vivere sugli alberi sei un luddista un luddista ci vuoi sabotare Un terrorista ama la vita ama la terra conta su quello che hai e resta povero ama chi non se lo merita non ti fidare del governo o di nessun governo e abbraccia gli uomini e le donne Approva nella natura quello che non capisci, perché ciò che l'uomo non ha compreso non ha distrutto.